Grazie Presidente. Io mh, prima di presentare l'emendamento, volevo ringraziare il Vice Sindaco che dopo 22, 22 anni finalmente atterra a Roma Capitale un regolamento su questi contributi. Perché eh, vedo dalle premesse del, che le delibere erano un po' datate quindi eh, forse grazie al Movimento 5 Stelle siamo riusciti a, a fare un regolamento così importante perché regolamentare è un qualcosa che eh, diciamo difficilmente viene apprezzato chi non vuole regole e invece poiché il Movimento 5 Stelle è per le regole e eh, ben venga che ci sia un regolamento sui contributi. Un altro aspetto che volevo ringraziare è il discorso di aver inserito la scienza e la creatività, due aspetti che fino adesso non c'erano e che invece questo va valorizzato. E, e quindi ringrazio perché eh, diciamo abbiamo ampliato un po' la platea dei fruitori in futuro di questi contributi. Ora i contributi appunto sono di tipo economico diretto, si danno delle risorse economiche oppure abbiamo più volte discusso sul discorso dei contributi indiretti, quindi i famosi benefici economici che molto spesso è difficile quantificare perché i benefici economici sono una sorta di non ti faccio pagare la Tari per TOT, oppure l'OSP ehm, diciamo, eh, non te la faccio appunto, pagare e così via. Quindi sono dei benefici indiretti. Ora io con questo emendamento ho voluto eh, mettere eh, diciamo, sotto forma di relazione quelli che sono appunto, i, i risultati del lavoro di, diciamo, di conferire contributi nell'arco di un'annualità. E' lo strumento diciamo che ci può permettere di avere appunto una rendicontazione di quello che è successo nell'anno è proprio il rendiconto di gestione. E quindi con questo emendamento andiamo a Diciamo inserire nel rendiconto di gestione di ciascun anno una relazione con una specifica degli importi che sono stati erogati come contributi diretti oppure indiretti, come appunto cita l'articolo 5 e l'articolo 6 del regolamento. Ehm, è logico che ehm, i contributi indiretti, cioè infatti, gliel'ho detto al vice sindaco: molto spesso i numeri ci aiutano a dire a. Coloro appunto che poi ci hanno, eh, cioè, diciamo che dobbiamo in un certo senso eh, anche eh, giustificare le spese che facciamo, è a dire eh, sì, effettivamente questo l'abbiamo fatto e questa è la quantità di risorse che abbiamo destinato piuttosto che per un evento, piuttosto che per un'attività, piuttosto che in questo caso scientifici e, e creativi. Quindi io penso che tutte. Tutto ciò che riusciamo a rendere sotto forma di numeri, di dati, io poi sono abbastanza sensibile sul tema, ci può aiutare a rendicontare poi a qualcuno dopo come noi riusciamo appunto, come abbiamo lavorato fino adesso, che cosa abbiamo lasciato a questa città dopo di noi. Quindi io ringrazio per aver diciamo, eh, eh, approvato in un certo senso questo emendamento e Speriamo che i risultati poi che riusciremo a, spero, a leggere nel prossimo rendiconto di gestione ci aiuti appunto a capire se questo regolamento eh, diciamo, sta dando i suoi frutti. Grazie.